Benvenuti in un nuovo video, allora oggi vi voglio mostrare due e-commerce nuovi, nuovi per me, ma ci sono da un tanto Mario No, penso che si dica così, Mario e Notino Perché ve li voglio mostrare intanto? Perché mi hanno contattato, io non li conoscevo, giuro, non ho mai guardato anche perché Mario No da me non c'è, è tipo eh, Douglas o Sephora però da me non c'è, quindi non l'ho mai guardato e notino, io ho iniziato a sentirne parlare perché c'è la pubblicità adesso in televisione con eh, la serie nuova, non lo conoscevo neanche quello e ho scoperto, perché me l'hanno detto una cosa molto molto molto interessante se amate acquistare prodotti beauty e di cosmetica online in offerta a prezzi vantaggiosi hanno la spedizione gratuita su tutto wow e allora niente Allora, il primo marchio che mi ha contattato devo dire che è stato Notino perché sta contattando varie persone per farsi conoscere giustamente e poi perché oltre le pubblicità e in televisione è giusto che si faccia conoscere allora Notino eh, notino.it notino spedizione gratuita su tutto sempre alla spedizione gratuita comprate 5 euro ed è spedizione gratuita la comprate 30 ciao sono da futuro: lo so <ride> con improbabili luci assurde ma non volevo attaccare tutte quante e con una maglia improbabile stavo editando il video e mentre lo editavo ed è sono andata un attimo a guardai sul sito per vol volevo mettervi il link e ho notato una cosa nottino la spedizione gratuita non la fa più ora è per ordine superiore ai 50 euro quindi mi sono fermata e ed sono andata a chiedere come mai, dato che mi siano presentati come qualcuno che faceva la spedizione gratuita, come un e-commerce, gratuita. allora non ci stanno più dentro con i costi perché eh, cioè, effettivamente c'erano tante persone che compravano eh, delle cose da 5 euro, da 10 euro e loro hanno una spedizione con un corriere velocissima che comunque sia tu fai l'ordine il lunedì il mercoledì arriva ed è ottimo in ballo ottimo servizio non ci stavano con i prezzi eh sì lo sapevo allora a questo punto vi segnalo invece continuate il video mario no ha sempre la spedizione gratuita come vi spiegherò e notino invece se c'è qualcosa che vi interessa oppure tenete d'occhio perché ogni tanto fa nelle promozioni la spedizione gratuita ecco in questo caso però a questo punto il video non è più quel senso di prima, però ve lo faccio vedere lo stesso, perché un sito che ha essens in italiano non è malvagio. Continua a editare. Ciao! Ho aprire il pacco semplicemente per togliere da qui i dati personali, perché adesso non esageriamo, ma comunque sia ancora, vedete, chiuso, imballato. E adesso guardiamo, comunque più o meno ho idea di che cosa sia, perché mi hanno detto, ma adesso controlliamo per sicurezza, mi hanno detto, dato che comunque ed è io, nel canale faccio vedere tanti prodotti low cost perché ci sono davvero tantissimi marchi, andate a vedere perché wow, altro che hanno fatto low cost, ma sai che noi abbiamo anche Essence? wow, davvero? avete Essence? Davvero, davvero davvero? Sono pazza? sì, più o meno, perché no, sinceramente io in Italia non la trovo mai Douglas si è messa a tenere Essence? sì, però non ha mai niente disponibile mentre loro hanno ehm, notino ha le edizioni classiche non ha le edizioni limitate quindi quelle limitate no ma quelle classiche permanenti si sì. e quindi guardiamo allora io direi di aprirlo a questo punto perché a questo punto sono curiosa anch'io e vedo subito così quindi ragazzi è imballato anche bene perché c'è questo pluriball così e questo pluriball così e adesso è vuota e quindi già il fatto che sia imballata bene questo che foglietto è? ha ah, un foglietto con codice, codice barra non so forse se ci sono dei problemi ma io spero Vabbè. allora parliamo poi questo dunque eh, lo sapevo long lasting e pencil nera della essence lo sapevo, immaginavo che mi mandavano cose essence perché, perché sì, e mi hanno detto loro, ma sai che abbiamo essence, quindi immaginavo matita nera. Sapete che io le uso sempre e questa è anche buona. E questo Bravo Pomade più brush seppe della essence pomade, ma io questo non lo conosco. Long Lasting smudge Proof Waterproof, quindi è un. 4 dark brown speriamo bene adesso lo vediamo ma che cos'è? perché non l'ho mai visto? Eh, non c'è l'italiano quindi ci arrangiamo con l'inglese una crema per le sopracciglia waterproof con pennello raga ma voi l'avete già mai visto? io no di qua ha il pennello angolato e quindi di qua che cos'è? la crema no non ci credo quindi ha la la tinta per le sopracciglia molto dura ma si fa così si sì. si sì, ecco semplicemente due e due è molto dura da mm. provare adesso non ci mettiamo qui a provarla però se funziona così e questa me lo studio perché io non la conosco se voi la conoscete fatemelo sapere per sopracciglia, io sono sempre la ricerca e questa è una novità. Mandate una novità, grazie. Poi voglio vedere qua perché è super imballato. Speriamo che non si rompa niente. Imballato, imballato. ho visto cos'è no, no, dai no, dai, non l'ho mai trovata qua, non l'ho mai trovata aspettate, via questa roba cos'è? è la palette Which Side di Essence che io non ho mai trovato qua neanche online, online la trovavo eh, su Cosmetics for Less ma è tedesco e ci voleva un sacco di spedizione allora, bellissima questa cosa solo questo, è già bellissimo io però adesso incrocerò le dita che sia, era imballata benissimo che sia integra specchio e questa è la palette però, no guardate c'è anche il sigillo, la plastica di sigillo che adesso togliamo ero curiosissima di provarla ma non l'ho mai trovata e ora eccola qua e che dire io sono già curiosa di provarla è, è inutile è, ad esempio questo i colori sono curiosa di provare ad esempio un colore che ha ma mm, diventato super luminoso oh. Questa la devo mettere all'opera subito perché sono curiosissima di provarla. E aspettate, che la metto un po' più indietro: insomma, è che mi cada proprio adesso che è arrivata integra. Ecco, via tutta questa plastica. E adesso passiamo a Mario no. Marionnaud.it: è francese quindi credo in è grande il pacco ma leggero. Stessa cosa, ho dovuto smontarlo un attimo per togliere i dati personali e ho dovuto aprirlo. e ragazzi, Era super, super sigillato, cioè ci rendiamo conto? Cioè, dai con quattro lati con il codice. Ecco, ho dovuto aprirlo perché mi l'avevano detto, se facevo il video di stare attenta, aspettate che cerco di aprirlo un pochino per voi anche per farvelo vedere perché, ecco, non è ancora chiuso, però qui c'erano le stesse etichette con i dati, quindi la stessa che era fuori era anche dentro, ed è penso che fosse, ah, fanno in automatico per il reso, non lo so, e comunque, quindi mi hanno detto di toglierlo, e l'ho tolto, ma per il resto mi sono fermata qui, perché è arrivato oggi, su via. e anche loro mi hanno contattato, ed è per via di, stessa cosa, ma sai che abbiamo Essence? E io, davvero interessante! Hanno Essence e Catrice e hanno anche le cose delle edizioni limitate però in numero limitato, quindi una volta che vanno sold out, l'edizione limitata il trend edition, come dicono di Essence quando vanno sold out basta e non, non le riprendono mentre edizione classica ce l'hanno sempre però eh, me l'hanno detto perché gliel'ho chiesto io sinceramente quindi mh, non sono sicura di che cosa ci sia dentro ma lo scopriremo subito Mario no altra cosa importante di questo sito perché ve ne parlo? perché ragazze ha la spedizione gratuita anche questo però attenzione ha la spedizione gratuita se fate la tessera fedeltà io ho la tessera fedeltà di tutto è facilissima da fare ed è, me l'hanno spiegato ma comunque se sì, sono andata sul sito e ho voluto provare per capire anch'io. È facilissimo. Al momento della registrazione, registrazione classica in un sito classico e spunti la casella se hai già iscritto a la tessera fedeltà, se hai un negozio vicino, nella mia regione non ci sono, se vuoi iscriverti oppure se non vuoi iscriverti. Vuoi iscriverti? Perfetto, quando ti arriva la mail per la conferma della registrazione c'è anche il codice della tessera che è valido, è le... codice proprio a barre e poi il numero della tessera. Quindi avete fatto la tessera, la potete mettere anche sul telefono, ad esempio se avete quelle app per le carte, stoccarde o ci sono anche tantissime altre. Ed è la tessera classica e da lì spedizione gratuita su tutto il sito, quindi semplicissimo sento dei rumori strani e ora di guardare e, e secondo me il fatto della spedizione gratuita è, è, è una marcia in più sinceramente una marcia in più avete notato che anche Douglas si è messa a fare la spedizione gratuita sugli utenti scritti con la tessera stessa cosa anche Douglas ed è, è un po' che Douglas non mi comporta però stessa cosa Basta essere iscritti, avere la tessera e l'espedizione gratuita. E se Sephora, invece, si è messa a spedizione gratuita per gli ordini dei 39 euro. Prima era il 79 o 69, non mi ricordo, non lo so. Non lo so perché ho sempre la spedizione gratuita, io con la gold. Eh, non lo so. Penso 69 e adesso è 39, quindi hanno abbassato notevolmente. Secondo me... Cosa molto furba. Ma torniamo a Mario No. Mario No. Oh, oh, oh. Scusate, ma io vedo una cosa. Scusate, ma io vedo una cosa. Via tutto, via, via, via tutto. Via tutto, via tutto, via tutto. Ci sono anche le altre cose dentro comunque. Ma... È bellissima! Oddio... È è la renna di Mario No. È classica, non suona, non fa niente, ma è morbidissima. Chi se ne frega se è passato a Natale, è morbidissima. Con la M sulla zampetta alla targhetta di Mario No. Modello esclusivo. sempre con il loro logo no ma è la codina cuti... no scusatemi ma guardate la codina cioè è rifinita benissimo in tutti i dettagli io già per questo sono contentissima mario no vi amo vi amo già <ride> ma è... è simpatica andiamo a vedere le altre cose però la rennina sta qui ok, vedo tre cose tre cose e poi la scatola enorme è vuota mettiamola giù ah ah ah, okay, ok questi due e adesso li apriamo perché ho visto solo il marchio quindi vi dico che è Essence sono pennelli ah, ma sono i pennelli di edizione limitata Disney oh, bellissimi intanto io i pennelli di essence li adoro perché sono di ottima qualità li lavo e li rilavo ed è non perdono mai una setola costano non tanto 3 euro 3,95 e poi questo è bellissimo questo è da sfumatura sicuramente non so se c'è scritto pennello sfumino si sì. e a ariel si vede male c'era una collezione Disney e Catrice che hanno fatto assieme con i personaggi Disney che Essence aveva mh, i personaggi buoni e Catrice quelli cattivi il pennello da sfumatura è fantastico di Ariel e poi vediamo anche questo a questo punto si sì, stessa cosa questo è, è... allora pennello da ombretto scusate fantastico e il personaggio il personaggio non vorrei dire una cavolata Snow White quindi Biancaneve stavo facendo una cavolata allora perché io avrei letto La Bella La Bestia quindi. ah no, no no no avete ragione cioè, molto nel dettaglio però ha l'uccellino in mano, quello cinguettante, sapete che lei canta e quindi ci sta, scusate gli rimetto via solo un secondo perché sennò rotolano, poi, scusate, bella la confezione con i tappi, bello, bello, sennò mi rotolano per tutto il tavolo e poi questo, eppi, Lash Mascara quindi è un mascara ah è il mascara proprio del marchio Mario No ah si chiama scusate non lo sapevo Eppi My Mascara Curly Lash quindi incurvante beh noi andiamo a vedere l'applicatore perché tanto sapete che io adoro i mascara in mini size perché non mi durano più di tanto e ne posso provare diversi quindi adesso l'etichetta e andiamo a vedere l'applicatore così è particolare ma scusate è nero? ah no è blu infatti dicevo ma che colore particolare? è blu un mascara blu che cosa strana particolare particolare un mascara blu infatti dicevo dalla luce sulla punta delle ciglia ci sta, ci sta è sempre un bel colore e basta ora direi che, ora che io vado a pulire però direi che vi ho fatto scoprire ma, fatemi sapere voi se li conoscevate già eh, ci acquistavate oppure se vi ho fatto scoprire qualcosa di nuovo io. due marchi come Notino e Mario e tanti prodotti da mettere alla prova ora devo assolutamente capire come funziona questo prodotto per le sopracciglia di Essence, del camera, stavo guardando. E metterlo subito a prova, fatemi sapere da cosa volete che parto, ma tanto sono pochi prodotti, li metterò subito alla prova. E io e la Renina vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao. Ciao. Ehi, sono qui! Ciao!